oggi è il 7 novembre 1956 crisi di Suez l'assemblea ONU chiede il ritiro delle truppe 1917 Russia i bolscevichi prendono il potere 1867 nasce Marie Curie Commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. Magic Johnson, un campione che ha vinto tanto e ha battuto anche il pregiudizio sull'AIDS.